Di nuovo buonasera a tutti quanti presenti, allora iniziamo subito senza ritardi a presentare ulteriormente i nostri fantastici ospiti, un, un gruppo veramente eh, eterogeneo su quel che riguarda intelligenza artificiale e creatività, parleremo di cibo, parleremo eh, di storia anche eh, da un punto di vista filosofico umanistico, eh, quindi avremo veramente molti aspetti da affrontare insieme. Eh, comincio col presentarvi in ordine diciamo eh, da lì a, a qui, a me eh, Simone appunto Lattes eh, che adesso si presenterà anche lui eh, il signor Bravo, resta. Grazie che farà da interprete a Christophe Blesi eh, che mh, parla appunto eh, pre presenterà in inglese eh, abbiamo poi Marco eh, Viganò eh, Marina Gemonat, anche se lì c'è scritto Maence, però ha un errore eh, tipografico e anche questo <ride> è qualcosa di cui si può discutere ampiamente. Eh, L'ha fatto già e GPTT, eh, G eh, G PTT, <ride> perché non possiamo farlo anche noi, eh, e poi abbiamo ovviamente eh, Simone Arcagni qua alla mia destra. Eh, Grazie ancora a Marzia per aver insomma, organizzato questo splendido panel. Eh, come diceva, io mi occupo di intelligenza artificiale mh, in ambito soprattutto linguistico. Eh, analizziamo il parlato, analizziamo eh, quelle che sono i testi, le parole, le persone che parlano per eh, riuscire a trascrivere, ma non solo, a tradurre, e quindi a rendere anche più inclusivi eh, gli incontri. Eh, passo la parola a Simone in modo che possa iniziare, vediamo se funziona quello lì, funziona? Sì, tocca a me l'esordio. Buonasera, sono Simone Lattes, dirigo la casa editrice Lattes che è un editore di scolastica, facciamo libri per le scuole medie e superiori. Eh, e anche nel nostro ambito l'intelligenza artificiale ormai è entrata da diverso tempo e eh, promette di ampliare i propri campi di applicazione abbiamo poi il professor Christoph Blesi eh, insegna all'università Gutenberg di Magonza eh, esperto di intelligenza artificiale applicato all'editoria e, al, e al libro Faccio io? Bye. Buonasera, sono Marco Viganò e lavoro per Condenast, che è un editore con diversi brand come Vogue, Vanity Fair, La Cucina Italiana e di. quindi oggi vi parlerò un po' di come utilizziamo l'intelligenza artificiale nei nostri brand. Buonasera a tutti, sono Marina Gioimonà, io sono un'informatica laureata a Torino e mi sono laureata nel periodo delle prima, di una delle primavere dell'intelligenza artificiale che poi sono seguiti gli inverni e adesso finalmente, prima della pensione, sono riuscita a catturare un'ulteriore fioritura e primavera di intelligenza artificiale. Ho lavorato nel centro di ricerca di TIM per tanti anni, adesso lavoro in CISAL nel laboratorio di innovazione e usiamo l'intelligenza artificiale per fare una marea di cose, quasi tutto, l'operations, migliorare il funzionamento dell'azienda, quindi insomma si usa veramente a 360 gradi e stasera ne vediamo le applicazioni dal punto di vista invece della creatività di cui si parla veramente tantissimo ultimamente. Ok, buonasera, odio autopresentarmi, mi chiamo Simone Arcagni, eh, io sono professore di nuovi media e nuove tecnologie, mi occupo di digitale da oltre 30 anni da un punto di vista umanistico, filosofico, culturale e quindi mi occupo anche di intelligenza artificiale da quel punto di vista. Grazie ancora, grazie ancora. Simone, tieni tu, tu il microfono perché inizi tu. Eh, vediamo, apri grazie. Grazie a te la con il tuo intervento. Sì, io mi occupo di digitali, infatti, sono qua con libri, foglietti e quadernetti assolutamente analogici, ma eh, spero non sia un controsenso. Eh, anche il mio intervento, come vedete dalla, dalla, dalla conformazione, eh, vorrei essere non particolarmente strutturato, ma spero particolarmente efficace. Eh, io quando faccio queste. Presentazioni, lo, lo chiamo rapsodico, così faccio Gershwin, eccetera, eccetera. Eh, il, il titolo di questo mio intervento potrebbe essere, qui so già che mi, mi, mi, mi, mi faccio tanti nemici, eh, Sottraiamo l'intelligenza artificiale agli ingegneri quindi se, se volete buttarmi qualcosa contro, parlo anche al rettore fatelo subito eh, l'idea è che il concetto di intelligenza artificiale l'idea, l'immaginazione il, il sostrato culturale dell'intelligenza artificiale è qualcosa di molto profondo, di molto radicato e persino eh, storico. Eh, ho provato in questi giorni a tornare sui miei appunti di studi e via dicendo noi abbiamo le prime raffigurazioni di vere e proprie intelligenze artificiali di automi che parlano, che discutono addirittura nell'epoca classica dal mito di Prometeo, vi ricordate prendo il fuoco, lo regala agli uomini cioè tutto un discorso che arriva fino in età ellenistica sulla tecnologia, la tecnica è un dono degli dei, oppure è una ubris umana contro gli dèi eccetera eccetera nell'Iliade è rappresentato un cyborg un, un guerriero che a un certo punto è parte robotizzato eh, Luciano di Samostata sempre in epoca ellenistica parla di intelligenze artificiali, addirittura parla di un viaggio sulla Luna, penso che sia il primo romanzo eh, di, questo, di questo genere. Eh, io ho portato qua: c'è cioè, un libro di Antonio Caronia, prematuramente scomparso, penso che sia uno dei più grandi autori di sono le mie slide, queste. Eh, dei più grandi autori di, di, di, di cultura digitale. e Fa una storia del cyborg. Parte proprio dall'Iliade e arriva ai giorni nostri. Ma non per dire guardate come i letterati sono stati bravi a preconizzare la tecnologia, ma per dire che guardate che la tecnologia nasce con un'anima profondamente umana nasce nelle storie, nei racconti nelle, nelle proiezioni che l'uomo fa magari intorno a un fuoco raccontandosi per non avere, per non avere paura eh, è del 1500 per esempio il teatro della memoria eh, Giulio Camillo Dei Minio in Ver a Verona, vicino a Verona costruisce un anfiteatro un'intelligenza artificiale che si basa non sull'ingegneria ma sull'architettura nel teatro, al posto dei posti a sedere, ci sono dei segna luoghi. Con delle informazioni e delle modalità per cambiare l'ordine delle informazioni in maniera stocastica. Cioè è una vera e propria pre-internet architettonica, cioè c'è un'intelligenza architettonica nella costruzione di possibilità combinatorie della letteratura. Siamo che parlare di Chat GPT bastava andare nel 1500. Ehm, c'è quindi una serie di saperi che dobbiamo ritornare a interrogare. Abbiamo nell'epoca del 600 automi in grado di fare delle cose incredibili, adesso qui ho portato quello di Eugenio Battisti, eh, Giovanni Fortunati, qui sono automi che possono addirittura parlare attraverso una serie di sistemi pneumatici, eh, molti sono dei fake come ci raccontò Edgar Allan Poe nel 1800 guardando l'automa dello scacchiere, dello giocatore di scacchi di Melzel, però erano istanze, istanze culturali che sono Nell'uomo, sono nella sua capacità di immaginare una tecnologia come qualcosa fuori da sé con cui dialogare e con cui parlare. Noi dovremmo andare a confrontarci con questi, con i racconti di Hoffman, con la tradizione ebraica del Golem, con il Frankenstein di Mariscelli, con il primo lavoro teatrale in cui appare la parola robot di Karel Capek. Bellissimo il robot non è meccanico, è umano. È, una, è il frutto di un'ingegneria biologica, non meccanica, e parla, la sua specificità è quella di parlare, di confrontarsi con gli esseri umani naturali. Eh, C'è davvero qualche cosa di importante. Pensate a Jonathan Swift, nei viaggi di Gulliver, voleva prendere in giro Leibniz, Leibniz è quello che ha inventato il calcolo digitale, e diceva che poteva costruire una macchina, la chiamava macchina universale, poteva fare tutti i calcoli, Swift lo prende in giro e immagina che Gulliver arriva in un, da un popolo che ha inventato la macchina per creare le poesie e la letteratura. Noiosissime, bruttissime, ripetitive. Vi ricorda qualcosa di questi giorni? Vi fa venire in mente qualcosa? Allora, c'è lì qualche cosa che noi possiamo provare ad andare eh, davvero a interrogare. Ma se quel teatro della memoria così architettonico fosse una pre-rete neurale, un pre-machine learning. Allora non è che forse interrogando non l'antichità, ma la maniera in cui noi pensiamo alla tecnologia che è in grado di risponderci possiamo de trovare delle risposte più vere del mero tecnicismo io sono convinto di questo quando arrivò in Italia le prime cattedre di informatica eh, qui mi rivolgo sempre al rettore eh, le prime si chiamavano di cibernetica eh, e siamo negli anni, fine degli anni 50 Silvio Ceccato è il primo che scrive un volume in cui c'è la parola cibernetica disciplina inventata da Wiener negli anni 50 poi diventa una disciplina di, di, di costruzione di linguaggi per la macchina appunto negli anni 60. ecco i primi a interessarsi a queste sono umberto eco italo calvino e nanni balestrini ci cioè, stiamo parlando di letterati eco e calvino si parlano a distanza scrivono una serie di articoli rispondendosi sulla possibilità combinatoria della letteratura con le macchine nanni balestrini fa di più chiama l'ibm e a Milano nel 64 mette delle indicazioni alla macchina IBM e gli dice adesso fai delle poesie fai un romanzo cioè ha messo dei prompt in una macchina e ha fatto tristano GT tra l'altro questa è la coppia numero 5377 ogni copia è diversa è combinatoria pura attraverso dati elaborati da una macchina Calvino ed Eco sono ammirati di tutto questo. Eco scrive la prefazione della mostra che realizza Olivetti con, Marian con Mario Ciao a Milano di arte programmata. Munari, Mari, l'idea che il computer possa avere un'estetica oltre che un'intelligenza. Eco scrive la prefazione della mostra. È l'inizio di un'elaborazione in cui si interroga la macchina in una maniera culturale, umanistica, perché è quello il dato più vero. Non voglio sminuire, stavo scherzando prima sul togliere agli ingegneri di intelligenza artificiale, non voglio sminuire assolutamente il ruolo ingegneristico, ma bisogna ridare concretezza al ruolo invece filosofico, umano, che ci sta, eh, che sta dietro. Stiamo parlando ora di media sintetici, no? è, la, è la nuova rivoluzione. Oggi c'era un articolo su Repubblica, non mi ricordo di quale giornalista che parlava di, G, c, di uh, GTP3 come... L'aveva chiamato bellissimo, lo vorrei usare per un mio libro, pappagallo stocastico. Se ci pensate è meravigliosa questa, questa definizione. Però ci sta dicendo qualche cosa ancora una volta di noi. Cioè ci sta dicendo delle nostre aspettative rispetto ai dati che produciamo, alla maniera in cui li produciamo. Una figura eclettica, eh, che qua conosciamo bene, Primo Levi, sempre negli anni 60, affascinato dall'uso dei computer, scrive un racconto meraviglioso, si chiama Il Versificatore. Ne fecero anche uno sceneggiato TV La Rai, con la regia sempre torinese di Massimo Scaglione. C'era Milena Vukotic. In questa un versificatore, cioè un operaio della poesia, per aiutarsi nel lavoro compra una macchina che ha la capacità di generare poesie. A lui cosa rimane da fare? Mettere i prompt. Deve dire questa poesia per un matrimonio, il matrimonio sarà in primavera, il matrimonio sarà una, la sposa, i sposi sono giovani e via dicendo, gli piace la musica barocca, e la macchina non inventa, ricostruisce, come un pappagallo stocastico, ricostruisce le poesie nasce una crisi tra il versificatore e la sua macchina ed è interessante perché è una crisi di come la tecnologia è da sempre stato lo specchio dell'uomo la tecnologia è lì per dire all'uomo chi è con chi sta dove comunica, in quale ambiente quali sono i suoi fini quali sono su i suoi obiettivi ecco io penso che le sfide oggi con i media sintetici per esempio sono quelle e non sono io a dirlo, dell'etica i bias la sostenibilità, poi loro ce ne parleranno sicuramente molto meglio, il ruolo nuovo dei data e del nostro contributo ai data, cioè sono delle bellissime riflessioni di Maurizio Ferraris a questo proposito. L'economia dei data, l'economia dei creators, qui si stava parlando di contenuti, della nuova economia generata da chi realizza contenuti, la creators economy è una parte significativa e sarà sempre più basata, Sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Siamo, parlati, siamo passati in pochissimi anni a parlare da, di, di digital storytelling, poi di immersive storytelling, perché era il momento della voare del metaverso, adesso addirittura di synthetic storytelling. Eh, due settimane fa è nato un corso, il primo in Italia, di prompt designer, cioè di persone che addestrano professionisti a immettere i prompt il versificatore di Primo Levi per creare qualche cosa di nuovo, in una nuova comunione tra umano e macchina. Uh, Joseph leader negli anni 60 era uno dei matematici che ha realizzato Arpanet, il primo internet. Quando lui prende gli appunti su quello che sta facendo, dice una cosa secondo me fo fondamentale: quello che stiamo realizzando è la prima simbiosi uomo-macchina. simbiosis vuol dire sum Biosis, due biologie. Per la prima volta una delle due biologie non è fatta di genetica, di vita, ma è una biologia artificiale. Ecco, noi dobbiamo andare a recuperare e interrogare le macchine proprio in questa ottica di una bios culturale per affiancare chi poi ingegnerizza queste cose. E chiudo qua. Grazie. Grazie Simone, è stato un intervento veramente affascinante. Chiedo intanto di mettere le slide del professore eh, Blesi. Eh, io porto a casa un bel po' di cose dal tuo intervento. Intanto un elenco di libri che sicuramente voglio andare ad approfondire e a leggere. Poi il fatto che, da come abbiamo visto nelle, nella storia anche letteraria, abbiamo esempi in cui si è cercato di portare, di, di creare un altro essere vivente, senziente, no? tu hai citato Frankenstein eh, di Mary Shelley, e, e sappiamo che eh, il risultato non è stato buono, la creatura viene rigettata perché... perché ci si ritrovano dentro tutte quelle brutture, no? Eh, che si cerca di buttare via dall'essere perfetto, dall'essere umano. E poi invece non facciamo altro che utilizzarlo. A e riprodurlo in quelle che sono le creazioni che andiamo a fare. Che siano fatte di carne, che siano fatte di numeri, di algoritmi, alla fine non sono altro che lo specchio dei nostri difetti, perché alla fine, anche in quel caso, è lo specchio dei difetti. No? E poi l'altra cosa, secondo me, molto interessante è la crisi di identità che vive la persona, il creatore, diciamo, è, che è costretto a migliorare, a trovare il modo di comunicare con la sua creatura, con la sua macchina, tant'è che nascono nuovi mestieri, nuovi lavori. Direi che c'è un bel po' su cui riflettere stasera. Passerei la parola al professore Bosi. Grazie much Esther. Um, probably you're referring a bit to the role as a gatekeeper, uh, publishing houses have, um, but in uh, the, the thing is that we are talking about, uh, artificial intelligence and in publishing today. And, um, uh, the, the core is that even gatekeeping is sometimes automatized or starts to get automatized, uh, in publishing. Um uh, so I, I will start to talk about, uh, publishing as a creative process and which role Uh, A.I. will play in this. Okay, grazie per Grazie per eh, avermi passato la parola. Beh, allora eh, qui siamo, qui, siamo qui per discutere il ruolo dell'editoria in quanto ehm, addetti, al come usceri, eh, dell'ingresso dell'intelligenza dell artificiale nel, nel mondo dell'editoria stesso. Quindi eh, il ruolo del, dell'editoria non è solo quello di tenere aperti o chiusi i cancelli, le porte per fare entrare eh, questa intelligenza artificiale che è già presente in realtà. I sistemi automatizzati sono già presenti all'interno del mondo editoriale o comunque stanno facendo stanno muovendo i loro primi passi e eh, adesso approfondiremo un po' quello che, i modi in cui si può usare l'intelligenza artificiale all'interno del mondo editoriale e come la si può sfruttare al meglio. Um, and because this is the situation, and I will give you a couple of examples afterwards, I think it is a good idea for people in the creative industries, particularly in my case, in publishing, start thinking what is really the core of uh, publishing and what are the the activities only we as humans can do and machines can't. And we should get better in that and concentrate on that and train people to do that. Okay. Eh, quindi vi darò alcuni esempi di questo però verso la fine della mia presentazione innanzitutto io penso che sia una buona idea nel, per l'industria eh, per il settore creativo e per il settore di, in meno specifico in cui mi occupo io cioè il settore dell'editoria andare a vedere il nucleo vero ste il stesso dell'editoria e, e vedere come ehm, quali attività solo gli uomini sono in grado di svolgere e le macchine non sono in grado di replicare e possiamo, eh, dovremmo investire di più e concentrarci più su queste in, attività che sono più centrate sull'umano. And uh, the, what, what I show you here, uh, you don't have to look uh, closely. I only did that because there are analysis what happens in a publishing house. And this could be a map and, and you can go, we can go through the single points. Uh, Originally, there's the author, there's the publishing house, there's the uh, book wholesalers, the book uh, sellers, and there's the readers and buyers. And at every single step uh, which that I exemplified here, we could look if there are already algorithms. And I can tell you, uh, for most of the steps, there are at least prototypes. And I will uh, give you two examples. Quindi Qui vediamo rappresentata la mappa del funzionamento di una, di una, di una eh, casa editrice, Vediamo, non, devo, non dobbiamo andare troppo nel dettaglio, ma eh, possiamo vedere appunto il ruolo dell'autore, il ruolo dell'editore, il ruolo del grossista, del libraio, poi del lettore finale. Ehm, ci potremmo chiedere in quale di queste sezioni eh, sono già presenti gli algoritmi, praticamente ovunque o perlomeno sono presenti dei prototipi e vi darò degli esempi concreti di come si stanno utilizzando gli algoritmi in questo processo. Questo è il primo esempio e inizia con un esempio example. Questo è un libro di Springer Nature, the Academic uh, Scholarly Publishing House, e è stato pubblicato, credo, in 2018 o 2019, e è stato scritto completamente da un robot, potremmo dire, da un'intelligenza artificiale. By, artificial, artificial by ora, There are a few more books of this type, because this, of course, is not an original, uh, scientific contribution, but it's an overview about research about lithium-ion, iron, uh, batteries. Um, and what this robot did, uh, it went into a database where all these journal articles are, uh, tens of thousands, uh, checked them, clustered them, and then wrote, uh, summaries and summaries of chapters. And, uh, someone told me, that reading books about lithium ion batteries is never sexy <laughs> but but this is worse is that it's everything correct there but very very boring but it works and um as i said springer nature kept on publishing uh, research overviews created by machines okay quindi cominciamo con un esempio abbastanza molto concreto e abbastanza estremo, il libro che vedete qui, eh, la copertina del libro che vedete qui ne ne nella slide, è un libro che è stato pubblicato probabilmente tra il 2018 e il 2019, come potete vedere è un saggio sulle batterie al litio ed è stato completamente scritto da un'intelligenza artificiale, da un robot se vogliamo. Ehm, chiaramente non è un lavoro di ricerca originale ma è un buon compendio. Eh, di eh, tutti i lavori che sono stati fatti nell'ambito della ricerca sulle batterie al lidio come, eh, come si è mosso questa intelligenza artificiale praticamente questo eh, robot è stato eh, avuto accesso ad un database dove, venivano dove erano conservate centinaia di migliaia di articoli eh, su questo argomento l'intelligenza artificiale li ha controllati li ha raggruppati ha fatto dei, eh, dei eh, riassunti di questi libri o dei riassunti anche specifici per ogni capitolo e il risultato è eh, questo. Beh, insomma, eh, chi l'ha letto dice che in generale leggere libri sulle batterie al litio non sia una lettura particolarmente sexy, come dice il professore, eh, ma questo in particolare è particolarmente noioso. Eh, comunque questa casa editrice, che è una casa editrice accademica, la Springer Nature, ehm, continua sta continuando a pubblicare libri di ricerca che sono obiettivamente Compendi eh, redatti dall'intelligenza artificiale. Uh, this is the second example. It's a, a software product called Lisa by a startup in Germany called Qualification. And what it does is it, it basically uh, mimics. Uh, automatically the work of an editor and what they did. It's a machine learning system or, or, or let's say this way it has learned. They have seen the original text of a lot of bestsellers on the German market within the last years or uh, decades. And they also know the bestseller uh, position of these titles. So the, the, the aim was to learn uh, not according to rules but according to deep learning what makes a book a bestseller and what this system now does you can take a manuscript upload it and the system will tell you if it's a crime story or romance or what what it is and it will give you an an estimation how many readers it could find based on the analysis of the past bestsellers and Just one more remark I would say if you're a small publishing house which only publishes crime stories why not uh reject a romance stories on the basis uh, a, a romance love story on the basis of of a machine because it's no point in having a person look over it if it's the wrong title for for the wrong publishing house mm -hmm. Quest'altro è, è un programma che è stato sviluppato da una startup tedesca si chiama Lisa um che eh, praticamente mima il lavoro di un redattore. Ehm, nello specifico per la creazione va a individuare eh, quale potrebbero essere, eh, quali libri potrebbero essere dei best seller. Quindi questa intelligenza artificiale ha analizzato i best seller, i migliori best seller nel mercato editoriale tedesco degli ultimi 10-15 anni e eh, ha praticamente eh, estirpato delle regole, imparato eh, a dedurre delle regole, grazie al deep learning, all'apprendimento profondo, è, è, è riuscito a fare una stima eh, di quanti libri potrebbero di, eh, diventare best seller. Per esempio, come si svolge il lavoro di questa macchina? Gli viene consegnato un manoscritto, che l'applicazione la, eh, analizza e riesce a dire se l'argomento del libro è un se il libro sarà un libro giallo o un eh, romanzo d'amore, per esempio un romanzo romantico e riesce anche a fare una stima di quanti lettori potenziali potrebbe avere quel romanzo ehm, quindi eh, questo lo fa basandosi sui best seller del passato appunto che ha immagazzinati all'interno del proprio database quindi a cosa per cosa potrebbe servire questa applicazione bene una piccola casa editrice che si occupa solo di romanzi gialli per esempio potrebbe analizzare i malescritti che vengono sottoposti eh, e rigettare per esempio quelli che riguardano storie romantiche perché non interessano il campo d'azione di quella casa editrice, quindi non ci dovrebbe essere una persona, un lettore che viene pagato per leggere romanzi per fare un lavoro che può far benissimo fare la macchina artificiale. And, uh, one, one more example. Um, the, the examples I have given you now, they, they were at the core of publishing, uh, when it comes to manipulating or, or creating texts. But there's a lot more to publishing business, as you know. And for example, um, there is, um, um, an ebook aggregation company in Germany. They, they, they take ebooks from publishing house and distribute them to all the ebook stores. And, They, they, for example, can recommend to publishing houses price actions on the basis of the success of uh, past price actions. Will, will, we'll, which means uh, a lot of publishing houses have ch changed the prices of their ebooks on short notice last year. For example, it can be a good idea to lower the price during the holiday se uh, season because people then tend to buy their crime stories on ebooks for for holidays. And what this system does is on the basis of hundreds of price activities in the last year, it will recommend to a publishing house, why don't you lower the price or even raise the price in June, depending on the weather, festivities and so on. Uh, because the, the, the um, corpus of data is so big that they in very much detail can tell what kind of price changes can affect a success for the publishing house. And then after that, I'll come to an end. Okay. Quindi questo programma di Predictive Analytics è un altro esempio. Allora, qui abbiamo, fino adesso abbiamo visto degli esempi che riguardano l'aspetto principale delle case editrici, cioè la, la gestione e la redazione di un testo e la creazione di testi veri e propri. Ma per quanto riguarda possiamo anche utilizzare dei, ehm, dei, dei programmi diversi che ehm, si occupano di pricing, cioè dell'assegnazione eh, del prezzo ai libri che vengono pubblicati in una determinata casa editrice. Eh, per esempio questo è stato adottato da una casa editrice, che si, da un'azienda in realtà che si occupa di ehm, distribuire ebook presso vari eh, librai e eh, era stata fatta questa operazione commerciale per cui eh, il prezzo degli ebook era stato ridotto con poco preavviso eh, in corrispondenza delle vacanze. Eh, mossa sbagliata per perché in realtà molte persone acquistano libri proprio in quel periodo e quindi il prezzo sarebbe dovuto essere più alto per far guadagnare di più le case editrici. E, eh, quindi, per esempio, questo eh, programma può raccomandare a una determinata casa editrice di abbassare o di alzare il prezzo in base al tempo atmosferico e in base al momento dell'anno, cioè se si è in presenza di festività o eh, lontani dalle festività. Tutto questo può essere fatto grazie ai dati, alle l'enorme eh, mole di dati che viene inserita all'interno di questo programma e che riesce a fare delle stime di prezzo veramente molto valide e molto attendibili. So I'll skip this and come to this. Uh, th um... In the beginning, I told you that uh, when there are um, more and more algorithms that help uh, the publishing work, then it might be a good idea to start thinking about what the core is and uh, where we certainly need people involved for high quality. And we, we took a couple of theories of publishing and looked at what, what they say is the main task or are the main tasks of publishing houses. And then we checked to which of them there are alg algorithms. On, on the market already and to which there aren't. And we thought the ones where there aren't any algorithms, they might be the real core. And I'll tell you what they are. For example, to develop uh, the profile of a publishing house. Because mm -hmm. developing a profile doesn't work like this. You publish 100 titles and then you look with the help of AI what the profile of a publishing house is. It's the other way around. You start telling that's my profile. And now I start publishing. Mm -hmm. second one is actively find content. We talked about Elisa by Qualifiction. Uh, people send manuscripts to this system, basically. But if you look for an author and you think as a publisher, this is an author who could write something interesting for the profile of my publishing house, something a machine can't do. And then everything connected to in, formatting in the right way and marketing in the right way, um, addressing the right people in the right language, um, to convince them that's the, broad, the, the, the product they, they, they should buy and read. So from the point of view of, of this panel, um, um, and looking at publishing as a creative process, process, uh, those, the ones that I have just mentioned are the areas where I would say, um, With all the help the systems uh, can basically provide, machines are not the right entities to, to do this. Okay. Thank you. Okay. Bene, ho cominciato dicendo che ci sono sempre più algoritmi presenti all'interno del lavoro di una casa editrice e, ehm, e ho cominciato anche a dire che eh, dove sta, dove eh, è necessario il contributo umano per eh, migliorare la qualità o mantenere costante la qualità di quel prodotto editoriale. Allora, cosa abbiamo fatto? Io e eh, chi ha condotto questa ricerca con me abbiamo analizzato le teorie eh, del, eh, editoriali e eh, abbiamo cercato, abbiamo, eh, siamo andati nel dettaglio a vedere Ehm, all'interno di, eh, di queste teorie dove erano già presenti degli algoritmi o comunque si erano già studiati dei prototipi eh, per sviluppare queste mansioni grazie a un algoritmo e abbiamo trovato tre punti in cui non c'è presenza di algoritmi e io trovo personalmente che sia molto difficile utilizzare un algoritmo al 100% per eh, svolgere queste funzioni prima di tutto ehm, sviluppare un'identità editoriale l'identità editoriale è una casa editrice bene, uno una casa editrice potrebbe pubblicare eh, una serie di romanzi e, e poi affidarle una macchina un, dotata di intelligenza artificiale che potrebbe dire questi romanzi sono dei de, romanzi gialli, o storie d'amore, e quindi dare il senso dall'identità editoriale di quella casa editrice. Ma se questa edi, identità editoriale si volesse trovare a priori, senza doverla affidare a una macchina, ehm, questo è un punto eh, dove l'umano gioca un ruolo importante. E poi abbiamo parlato di come questo eh, eh, oggetto, questo programma realizzato da questa startup. l'ISA, trova il contenuto all'interno dei romanzi, ma se un editore eh, trovasse, conoscesse un autore che il cui stile è interessante per la casa editrice, quindi gli si potrebbe affidare un lavoro su commissione, questo è qualcosa che la macchina non riesce a fare perché non si relaziona con l'umano in quanto autore, ma solo con quello che produce. E infine... Eh, il lavoro di formattazione. Il lavoro di formattazione è di eh, lavoro di marketing anche di cura estetica del prodotto per raggiungere un determinato tipo di lettore che parla un determinato tipo di lingue. Ehm, bene, io penso che questi siano gli aspetti più creativi all'interno del mondo editoriale e eh, nonostante noi possiamo ricevere un aiuto da parte delle macchine per svolgere meglio questi compiti, sicuramente non c'è paragone eh, rispetto al contributo umano eh, riguardo queste particolari mansioni grazie grazie, grazie Christophe Plesi. faccio una domanda poi andiamo avanti però eh, conoscevo Lisa di Qualifiction e eh, le case editrici ricevono centinaia di manoscritti eh, e ha citato il caso dell'impiego di questo algoritmo per eh, eh, escludere dalla mole di manoscritti che arrivano quelli che appartengono a un genere che non è di interesse per l'editore. Ci può essere un impiego anche di tipo qualitativo, non adesso ma magari tra qualche anno, quindi ridurre il numero di manoscritti da prendere in considerazione con eh, occhi umani, attraverso una selezione fatta dall'algoritmo? Um, I cannot in really imagine this to happen because if you have um, say highbrow literature then typically high quality means or can mean Something innovative, which is not mm -hmm. as the last 150, uh, stories have been like uh, Ulysses, uh, for example, uh, in the 1920s. No, I, I, I can't, um, imagine. And for example, probably, um, and I know this is the case with, uh, literary publishing houses, uh, in Germany. Actually, there are manuscripts sent in by just anyone and some of them are actually of value and probably n no publisher would dare to have that automatically rejected, this pearl. Okay. Um, non credo che si possa fare perché almeno non riesco ad immaginarlo perché di solito nel, per quanto riguarda l'editoria l'alta qualità co coincide con l'innovazione quindi eh, è qualcosa che le macchine automatiche non riescono a ritrovare nei loro database perché è qualcosa di sconosciuto e così è l'effetto lo stesso effetto che ha avuto l'Olisse nella sua pubblicazione negli anni 20, è stato qualcosa di sconvolgente molte ehm, le case editrici in Germania ricevono centinaia di migliaia di manoscritti che sono scritti da chiunque e nessuno si sognerebbe di eliminare un manoscritto solo perché è stato valutato da una macchina, perché potrebbe essere una cosa di valore che non è ancora stata scoperta. Quindi io non credo che eh, ci, potremmo, ci potremmo spingere così a, a tanto. Ecco. E questo è tranquillizzante per tutte le case editrici. <ride> <ride> Passiamo a Marco Viganò. Grazie, buonasera. Buonasera. Eh. Le mie slide. Adesso Simone arriva al punto di vista dell'ingegnere informatico, fiero pigiatasti dall'età di 10 anni col Commodore 64. Ecco, quindi io. Eh, prossima slide, per favore. Io lavoro per Nast, che è una global media company eh, e come vedete ha diversi brand, fra cui Vogue, Valentifair, Wired, per esempio, e siamo presenti in diversi mercati nel mondo, quindi dall'Italia, eh, Francia, US, Messico, eccetera. E quindi per la nostra azienda è davvero molto importante eh, tenere in considerazione tutto ciò che è legato all'intelligenza artificiale. E oggi vi porto alcuni esempi su come noi abbiamo valorizzato i contenuti. Prossima slide. Uh, questo, mh, questo slide ci dice che uh, tutti i dati che noi abbiamo nei nostri sistemi possono darci del valore aggiunto. Sono assolutamente dei dati che noi possiamo utilizzare e dobbiamo in qualche modo normalizzarli. Dobbiamo dare valore attraverso l'intelligenza artificiale. Vi, do, vi faccio un esempio: che cos'è un dato non strutturato? Vogue Italia ha un archivio che si chiama Vogue Archive, banalmente, nome bellissimo per il marketing, e questo archivio ha tutti i numeri di Vogue digitalizzati dal 63 ad oggi, non erano ancora nato. E è stato un problema digitalizzare numeri molto vecchi perché non erano appunto presenti in archivi digitali. Quindi fisicamente sono stati presi i numeri cartacei, sono stati chiamati addirittura dei collezionisti e si sono utilizzati dei sistemi OCR, quindi delle, chiamiamoli fotocopiatrici evolute, che permettono di leggere il contenuto, non solo, anche la geometria all'interno della pagina. Quindi per esempio se in alto a destra ho un'immagine o sto utilizzando un font, l'OCR ci dà questa informazione. Perché abbiamo fatto questo? Perché attraverso l'archivio di Vogue abbiamo voluto mettere in relazione n dati. Per esempio fare una ricerca, io voglio ricercare Armani, per la sfilata del 76 a Milano con i vestiti di colore rosso. Facendo in questo modo abbiamo strutturato dei dati e li abbiamo resi disponibili ai nostri utenti. Prossima slide. Eh, prossima ancora. Eh, per quanto riguarda una media company, quindi un editore come Contenast, ci sono dei dati che sono davvero importanti. Sono le immagini, quindi tutte le immagini che vengono caricate sui nostri archivi Uh, print, o comunque vengono stampati, oppure su tutto ciò che è social o sui nostri siti web. Il testo e gli utenti. Non solo, se noi, questo è solo un subset dei dati su cui noi possiamo lavorare e fare algoritmi di machine learning, perché per esempio se prendiamo dei video noi possiamo per esempio estrapolare 25-30 frame al secondo che ci danno delle informazioni, oppure possiamo attraverso un video fare transcribe di quello che c'è all'interno, di quello che ci è parlato all'interno del video. Addirittura alcuni sistemi traducono in tempo reale e sottotitolano in tempo reale quello che avviene all'interno di un contenuto video. I podcast sono un altro asset fondamentale per una media company. Tutto quello che noi pubblichiamo sui social è un altro dato importante. Con questi dati, oggi ci fermiamo su questi, quindi immagini, testi e utenti, vi faccio vedere tre casi di studio. Prossima slide. Uh, la prima è il riconoscimento delle immagini. Prossima. Questa foto, che è bruttissima, l'ho fatta io. E io ero all'aeroporto e a un certo punto ho sentito del frastuono, mi sono trovato davanti a me un signore gigante. Per chi come me è appassionato di pallacanestro, questo signore si chiama Shaquille O'Neal, è una stella dell'NBA. Però questo signore nella sua vita ha avuto N soprannomi. Shaq, perché è il suo nome, Shaquille O'Neal, si scrive con l'apostrofo, la, boh, a volte mi sbaglio pure io, The Big Fella, Diesel, eccetera. Se noi demandiamo a un photo editor la taggatura manuale di questa foto si commette un errore perché devi essere un esperto di pallacanestro o un appassionato come me. Quindi abbiamo usato dei sistemi di taggatura, in particolare uno che si chiama AWS Recognition eh, di Amazon che permette di eh, taggare le celebrity in modo automatico. Questo ha velocizzato il lavoro di un photo editor non deve assolutamente preoccuparsi di scrivere il tag di una foto. Quindi se voi pensate al MAM, che è Multimedia Access Manager, di un'azienda come Condenas, dove contiene petabyte di immagini, exabyte di immagini caricate dai nostri photo editor, questo ha portato un time saving all'interno dell'azienda e quindi il photo editor ha potuto fare altre operazioni, non solo Tutte le immagini di Shaquille O'Neal ora sono taggate correttamente, quindi se cerco Shaq me ne troverò tutte, così come se cerco, eh, se, se cerco Shaquille O'Neal. Prossima slide. Questo è invece dedicato a ciò che rappresenta il testo all'interno dei nostri articoli. Attenzione, questo grafo che state vedendo in realtà è un'astrazione di ciò che avviene sui social media e poi vi dico il perché. Gli atomi sono gli utenti e i post. Questo viene definito come friends of friends o azioni che vengono fatte sui contenuti. Perché quando io vado su Facebook o su LinkedIn a un certo punto mi viene proposto un amico che non conosco, una persona che non conosco? Sono sicuro che stasera qualcuno per questo, questo intervento mi verrà proposto su LinkedIn perché io sono in relazione con queste persone. Quindi per esempio ho scritto un post ho fatto like, sono amico di una persona che è amico di un'altra persona. Questa metodologia di legare i contenuti si chiama collaborate filtering, quindi l'abbiamo utilizzata per creare cluster di contenuti legati alla navigazione dell'utente. Quindi se un utente per esempio su Vogue sta navigando dei contenuti dedicati al fashion, sicuramente non proporrò, a meno che di parlare di certe tipologie di ricette, ma delle ricette che parlano magari del tiramisù, perché non c'entrano proprio nulla. Prossima slide. Uh, oltre, al, al, oltre al collaborate filtering, quindi quello che stiamo vedendo è come Condenast ha creato un sistema di recommendation per i contenuti. Quello che facciamo è pulire, fare text cleaning. Quando si fa text cleaning, ci sono alcune cose che vanno tolte, per esempio, uh, delle stop words, quindi virgola, comma, semicomma, eccetera, alcune tipologie di contenuti se le parole sono troppo frequenti, vengono eliminati dal sistema di, di Natural Language Processing, che sono i sistemi che analizzano il testo che c'è all'interno dei contenuti. Prossima slide. Questo è come una macchina ha trasformato, giuro che non l'ho fatto apposta a parlare del Napoli per, per lo scudetto o altro, io sono milanista, quindi sono messo, sono messo malissimo, eh, ma una macchina prende in considerazione fatto 100% il testo di un articolo il contenuto che è significativo per effettuare delle ricerche e strappolare dei topic viene ovviamente elaborato e in questa, in questa statistica legata alle uh, operazioni che abbiamo fatto è il 34%. Come vedete per esempio i verbi sono stati tutti coniugati all'infinito, per esempio la prima frase da facendo a fare. Sono state rimosse alcune parti legate al testo, sono state rimosse alcune parole che sono sempre frequenti, perché la macchina ha elaborato il contenuto e ha iniziato a capire eh, e a trasformarlo per poterlo rendere disponibile all'interno di un sistema di raccomandazione. Prossima slide. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme le due cose, il collaborate filtering, quindi la navigazione dell'utente fatta a cluster, ma anche cosa dice il contenuto, e questo ci ha portato a creare una matrice di similitudine. Prossima slide. Questo grafico che vedete, spero si veda bene, tutti quei punti sono gli articoli, in questo caso di Vanity Fair, che creano una costellazione di correlazione. Dove vedete i contenuti molto aggregati, vuol dire che l'utente ha navigato dei contenuti, questi sono stati normalizzati, vengono rappresentati, estratti topic da ogni singolo testo degli articoli e, le, e la navigazione in cui l'utente si sta trovando in quel momento suggerisce il contenuto più vicino. Quindi il sistema di recommendation ha sistemato il testo ma ha anche capito la storia degli utenti all'interno dei nostri sistemi. Prossima slide. Ora vi faccio vedere... Invece eh, un esempio, il terzo esempio, legato alla cucina. Quindi a che cosa possiamo fare con le ricette? Ci sono tre brand di Condenast che, hanno, che parlano di food. Uno è la cucina italiana sul mercato italiano, uno è Epicurious con più di mezzo milione di ricette, e buon appetito sempre in, eh, negli Stati Uniti che parla appunto di ricette. Qual è il problema dal punto di vista eh, redazionale? Se noi chiediamo a un redattore di prendere un testo fatto in formato Word e caricarlo su un content management system, quindi un sistema editoriale, è davvero noioso chiedere al redattore Metti step by step gli ingredienti che ci sono all'interno della ricetta al tiramisù e le unità di misura. Questo fa perdere molto tempo. Quindi i sistemi che noi abbiamo scritto estrappolano gli ingredienti dalle ricette. Prossima slide. E non solo. <coughs> Oltre alle, agli ingredienti, noi dobbiamo capire l'unità di misura, questo è un di cui, ma anche... Capire alcuni punti che possono essere importanti, per esempio la ricetta che stiamo facendo. Se avanziamo del cibo, va bene per i nostri animali? Oppure eh, quello che noi stiamo facendo è ecosostenibile? Ci sono dei dataset che ci dicono se eh, un certo ingrediente eh, qual è la sua emissione di CO2 se noi vogliamo utilizzare questo ingrediente in una nostra ricetta. Prossima slide. Questa è, è un classificatore. Eh, Spero si veda bene, ma i nostri data scientist hanno sostanzialmente eh, creato una classe tassonomica che vedete sulla, testa, eh, sulla destra, dove ogni ingrediente viene eh, classificato, quindi possiamo parlare di eh, latte e derivati, possiamo parlare di cibo eh, animale, di origine vegetale, eccetera. Questo perché, dato un testo in input, ha fatto sì che l'output di questo sistema di machine learning fosse la classificazione dell'ingrediente stesso. Sopra, perché poi viene fatto questo? Perché sopra a questa classificazione siamo stati in grado di ricavare le unità di misura ma anche le calorie legate a una, una certa ricetta ovviamente per motivi legati a costruire le diete per i nostri utenti. Prossima slide. E un'altra cosa importante è anche Uh, estrapolare le unità di misura una macchina è stupida non sa cosa vuol dire un chilo di pollo uh, come fa a classificare un chilo di pollo non lo può fare uh, fin tanto che noi non creiamo un sistema di machine learning di estrapolazione dei dati dei nostri contenuti altra cosa importante come vedete sotto uh, in inglese quanto pesa Uh, one Apple, per esempio. Quanto pesa il clove garlic? Oppure quando si dice sale quanto basta? Che cosa significa? Anche questa può essere rappresentata da una media uh, legata a un dataset. Quindi una mela può pesare X grammi e quindi far parte della classe tassonomica dei nostri ingredienti, ma anche darci valori nutrizionali. <coughs> Prossima slide. Uh, questo è. La ricerca che vi dicevo in precedenza, c'è un dataset open, eh, scusate un momento mi dimentico qual è l'università che l'ha rilasciato ma giuro che poi lo condivido, eh, ci dice se stiamo facendo impatto su, eh, sull'ambiente, per esempio... In primavera se voglio fare una ricetta con le arance sicuramente farò un impatto ambientale, perché le arance non sono presenti in primavera. Oppure se voglio prendere l'avocado che non è eh, di origine italiana e arriva dall'altra parte del mondo, ho un dataset che mi sta dando delle informazioni importanti per capire quali sono le emissioni di CO2 che sto portando nella mia ricetta. Prossima slide, questa è l'ultima. Ehm, la circular economy, sempre per legato a eh, evitare gli sprechi. Per esempio sto cucinando, eh, sto cucinando qualche cosa con il cioccolato, non andrà bene al mio gatto al mio cane. Quindi anche qui abbiamo fatto una ricerca, una classificazione delle ricette affinché ci siano informazioni importanti dettate per riciclare o usare gli avanzi dei nostri, delle nostre ricette per i nostri animali quindi come avete visto sono esempi che ci aiutano a dare valore al contenuto che viene scritto dai nostri redattori per ognuno um, dei brand che con nostre, appunto al suo, al suo interno eh, prossima è eh, finita sì esatto Grazie Marco. Finalmente forse un algoritmo risolverà il problema del quanto basta. Che è veramente <ride> per chiunque cucini. <ride> le... Ubi, Ubi <ride> eh, cubi, cubi, cubi, esatto, cubi, quel branetto, quanto basta. Oh, il famoso quantitativo del cucchiaino, un cucchiaino. Beh, sicuramente avete notato che molti degli algoritmi citati da Marco per quanto riguarda le ricette, sono in realtà già utilizzati da molto tempo anche in altri sistemi che utilizziamo quotidianamente, si è parlato eh, del collaborative filtering eh, di cui eh, sicuramente utilizzerete, la ah, maggior parte utilizzano Spotify eh, Netflix, eh, tutti questi sistemi on demand utilizzano questi stessi sistemi, così come il recommendation system eh, utilizzato notoriamente da Amazon quando ci suggerisce se hai comprato la macchina fotografica magari ti interessa la crema solare, uno si chiede perché, beh, fondamentalmente perché spesso magari viene usato in vacanza oppure un amico ha comprato quello, quindi probabilmente converte e quindi la, la macchina lo propone. E secondo me ci sono anche in questo caso diversi spunti perché da una parte ci viene detto ha ragione, l'abbiamo visto con le ricette, che è possibile combinare degli ingredienti eh, ed estrarre delle informazioni da questi ingredienti per avere eh, il CO2 o per diminuire rischi allergeni o insomma avere una maggiore sostenibilità ambientale. Dall'altra però, un po' riprendendo quello che diceva Christophe, eh, perdiamo... Forse quella creatività un po' in cucina che ci fa aprire il frigorifero e ci fa dire cosa ho in frigo stasera. Come li combino queste, questi ingredienti? No? Eh, ed è la stessa cosa del scovare il manoscritto e analizzare in maniera creativa eh, un manoscritto. Quindi, io vi lascerò ancora, prima dell'intervento con Marina, con quest'altro interrogativo. Mentre da, ci stiamo interrogando se la macchina può essere creativa, dall'altra vediamo che in alcuni casi viene usata per valutare la creatività, ma la creatività è spesso radicata nell'ambiente culturale in cui si è generata quella creatività e in cui eh, no, come viene interpretata dal, a sua volta da un'altra, probabilmente cultura, che la sta leggendo. Come fa un'intelligenza artificiale che non ha una cultura, se non quella che le è stata data ma non vissuta, come fa a interpretare la creatività di qualcun altro? Può essere creativa? Forse. Può interpretare la creatività di qualcun altro? Vediamo. Lo faccio dire a Marina. Mm. <ride> no. <ride> così, così d'amble proprio <ride> ma provo, provo a prendere un po' di spunti essendo l'ultima io lo confesso non mi sono preparata a un discorso perché ho pensato che insomma avrei avuto talmente tanti spunti perché spesso me li preparo e poi alla fine dico una cosa diversa allora è detto beh, inutile ehm, no, mi sovviene un po' questo poi arriviamo anche alla creatività però parliamo di intermediazione no? l'editoria alla fine è intermediazione io potrei pubblicare 100.000 articoli e invece scelgo quelli che il mio giornale pubblica nelle X pagine che sono a disposizione. No, quindi ho un una quantità di spazio finita e scelgo sulla base, sulla base delle mie idee, di, del mio obiettivo, che cosa mostrare. Ma... Ormai la gran parte dell'informazione non viene fatta su della carta che ha una quantità finita di spazio, viene fatta sui social network e sulle news online che hanno una quantità infinita di spazio e anche una quantità infinita di, vogliamo chiamarle notizie, notizia è qualunque post scritto da chiunque. Sono sicura che non arrivano solo a me, perché persino su LinkedIn arrivano a no, post della qualunque. Non parliamo di Facebook e di altri social network, o di Instagram, o di TikTok, tutti questi. Secondo me una domanda che dovremmo farci, come diciamo, tornando all'inizio no, di tutto il discorso, degli stimoli che ha dato Simone, è come, come umani, come individui, come cittadini, siamo consapevoli di quanto le informazioni a cui siamo esposti dipendono non da una mente editoriale che ha un obiettivo discutibile, condivisibile, ma almeno ha un obiettivo, un'ideologia politica, eccetera. dipendono da un algoritmo. E qual è l'obiettivo dell'algoritmo? Se ci pensate tutti i sistemi che noi usiamo sono a scopo di lucro e quindi giustamente mirano a fare soldi. Come fanno i soldi con i nostri occhietti che guardano, no? Più rimaniamo attaccati al nostro social, più questi fanno i soldi, perché ci propinano la pubblicità, no? È un modello di business vecchio come il mondo, è sempre lo stesso, non è cambiato dalla televisione di Berlusconi degli anni Ottanta. Cioè ti faccio vedere quello che a te piace vedere, perché voglio farci i soldi, non mi frega niente di educarti, di farti pensare a una cosa all'altra. Questa cosa però, dai e dai, ci condiziona e, e condiziona anche la società. Se ci pensate, più siete acculturati, meno immondizia digitale vi arriva. Io non credo che a voi, se siete qua, arriveranno tante news, che vi cercano, tanti post che cercano di convincere che la terra è piatta, no? o che c'è i 300 che governano la terra, che hanno un complotto perché, insomma, tutte queste cose stranissime. A chi arrivano? Alle persone meno acculturate, alle persone più deboli, alle persone che avrebbero più bisogno invece di essere portate a, a riflettere, ad avere delle informazioni credibili. No? Quindi in realtà questa intermediazione algoritmica all'interno della diffusione dell'informazione ha un impatto molto grande sulla società, sull'umano e sul suo, fatemelo chiamare libero arbitrio, no? libertà di, di, di pensiero. Ed è una cosa a cui noi facciamo molto poco caso. Forse perché siamo anche i privilegiati che riescono ad avere i contenuti, essendo più acculturati avremo anche dei contenuti che in realtà poi ci stimolano, no? Interessanti. Però se uno la pensa in, in the large è molto facile essere condizionati. E in realtà poi, come abbiamo visto con lo scandalo di Cambridge Analytica, ma anche con la Brexit. I social media sono anche degli strumenti con cui si può fare della propaganda. Perché? Per il motivo che è stato spiegato perfettamente um, da Marco prima. Marco, sì. no. <ride> eh, eh, perché... È talmente facile per gli algoritmi capire cos'è che ci piace sulla base di quello che facciamo, delle nostre tracce digitali, che se noi vogliamo convincere una fascia di popolazione incerta, che è sempre quella su cui mirano le campagne elettorali, a pensarla in un certo modo, tu -tun, tu -tun, tu -tun, gli facciamo arrivare certi messaggi in continuazione e questa massa la spostiamo, facciamo il famoso nudging, lo facciamo col marketing, facciamo comprare alla gente cose che magari non comprerebbe e vabbè. Ma lo facciamo anche sull'informazione, facciamo pensare alla gente cose che non penserebbe e poi succede una cosa come la Brexit. E io mi, mi permetto di suggerirvi di, as, di ascoltare un TED Talk, di una cercato, vi do le keyword perché il nome di questa donna è impronunciabile, si chiama Carol Cutterberg, ha un sacco di consonanti ed è una giornalista della Gran Bretagna. E se cercate tipo Brexit, Facebook, eh, boh, condizionamento, informazione, e Carol, la trovate, è un talk illuminante su, su queste cose, come anche queste cose minano poi le, fond le fondamenta della democrazia, no? ad esempio il fatto di non poter usare tutti i soldi che vogliamo per la campagna elettorale, li usi sui social nessuno te li traccia, oppure una coerenza di comunicazione sui social, tu puoi dire cose diverse, lo stesso candidato può dire due cose opposte a due gruppi di persone diverse senza che nessuno lo sappia, perché poi spariscono e quindi nessuno sa che è stato convinto a votare per, per Trump perché difendiamo l'America e quindi diamo le armi a tutti oppure difendiamo l'America e proteggiamo i nostri figli dalle armi boh, e, e nessuno saprà mai che ha detto due cose opposte se ha preso i voti e così via quindi in questo senso l'intermediazione edito, editoriale degli algoritmi a scopo di lucro che è quello che da qui in cui siamo immersi è qualcosa su cui Secondo me bisogna sensibilizzare, sensibilizzare noi stessi sensibilizzare gli altri e cercare di arrivare a una, a una forma di, non lo so, regolamentazione, controllo, qualche cosa. Diciamo che siamo all'alba, sono appena cominciate queste cose, per cui insomma eh, io spero che nel tempo andranno avanti. E, invece, riguardo alla creatività e alla, a quello che si diceva prima della, della capacità di giudicare la qualità, a parte che ai miei tempi andava tantissimo di moda un libro che era Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, dove il concetto di qualità era, come dire, era proprio sul concetto del, della in, invalu, invalutabilità beh, della qualità, se non come insomma, una. Vabbè, leggetelo se non l'avete letto, e, <ride> E, e secondo me mai come in questo caso si può applicare cioè io ritengo che Ecco, non so se chi non è un tecnico, noi famosi non ingegneri o comunque chi non, chi non bazzica l'intelligenza, a ac chiara questa cosa, E anche perché questo nome che le hanno dato è veramente fuorviante, l'intelligenza artificiale è veramente stupida, cioè non c'è niente di intelligente perché è statistica e sembra impossibile, perché quando voi dite a una macchina, gli fate un prompt e dite genera di una montagna innevata con gli sciatori che scendono in un fiume e questo ti genera una montagna innevata con gli sciatori che scendono in un fiume e dici ma come fa a essere statistica? Statistica. è statistica perché a un bambino tu gli fai vedere tre volte una montagna nevata gli sciatori, magari non lo disegna tanto bene, ma lo impara. Alla macchia devi far vedere centinaia di migliaia di montagne innevate, centinaia di migliaia di sciatori, quindi di immagini taggate con queste cose, e lei fa una statistica, cioè statisticamente come sono distribuiti i pixel, con quali colori, con quale luminanza, con quale distribuzione, e questo compone una roba che per la macchina è una distribuzione statistica, ma lo sciatore sta dentro di noi che lo guardiamo e lo interpretiamo come sciatore, ed è il motivo per cui se avete visto dei chi ha po' lavori, forse è una parola grossa, no? però produzioni artistiche delle AI, sono belle, ma la bellezza è nei nostri occhi, non è nell'intelligenza artificiale, sono belle perché questo essere un po' statistiche fa tutto un po' accennato, no? un po' tratteggiato e quindi nella nostra mente di umani noi immaginiamo quello che non c'è, quindi ci mettiamo tanta bellezza, ma la bellezza mai come in questo caso sta negli occhi di chi guarda. Per cui... Diciamo, La creatività non, non c'è, la creatività è nell'umano che riesce a tirar fuori dalla macchina qualche cosa che lo, che lo emoziona e che sa che emozionerà gli altri, quindi la macchina è un mero strumento statistico il famoso pappagallo stocastico, <ride> per cui questo. E l'altra cosa che riguardo alla valutazione della qualità è che la, sapete, la gaussiana la conosciamo tutti, no? anche i non matematici conoscono la, la, la curva della gaussiana, dove in mezzo ci sta la media fondamentalmente, la grande massa sta tutta in mezzo, nelle due codine ci stanno so, quelli alti 2,10 m, quelli altri 1,50 m, cioè le rarità. Ma la nostra società... La, diciamo l'evoluzione de, degli umani, dell'umanismo viene dalle codine, non certo dalla media delle persone, sono i dissidenti sono quelli che si fanno delle domande scomode, che vanno contro, che cambiano lo status quo, che ci fanno evolvere l'intelligenza artificiale sta proprio in mezzo quindi la paura è se facciamo giudicare l'intelligenza artificiale poi chi è che invece farà evolvere la società e cambierà lo status quo e quindi vi lascio con questa domanda Grazie Marina, eh, la media in effetti non ha mai portato molto lontano, bisogna dire. C'è anche da dire eh, che dalle, dalle nuove eccezioni da quello che poi è appunto appunto dall'aspetto creativo è quello che può sorgere eh, magari la domanda magari il dubbio perché altrimenti eh, un po' come si, si ritornava a quello che dicevi leggiamo sempre le stesse notizie però tu parlavi di questa divisione no? fra le persone che hanno una maggiore cultura e quindi non ricevono determinati tipi di notizie invece chi proprio perché Clicca in maniera compulsiva il che verdura sei, no? eh, tutti questi mh, questionari così, sulla personalità alternativa eh, riceve un altro certo tipo di informazione. Questo però può rischiare anche di portare a delle bolle informative, no? le, le bubble news, le cosiddette bubble news, dove continuiamo a rivedere sempre le notizie che vogliamo vedere, quindi di nuovo, ma sia da una parte che dall'altra, quindi sia da chi ha una maggiore cultura, chi ci prova magari o ci vorrebbe provare, ma non riesce più a uscire da questo gorgo, eh, quindi forse avere i confini sempre un po' sfumati, buttare un occhio anche su, su chi magari eh, ha meno ambizioni culturali, ma anche d'altra parte eh, contaminarsi ha sempre un certo valore che l'intelligenza artificiale non ci permette tanto di fare. No, Tu che dici Simone? Um, ascoltavo, ascoltavo Marina e... e... E mi viene in mente la, la, la facilità con cui eh, adesso da, insomma, da qualche mese soprattutto con ChatGPT adesso la facilità con cui si possono creare contenuti no? e adesso la creazione di un contenuto giornalistico oppure di vago intrattenimento è alla portata di chiunque no? e, e come abbiamo sentito è un contenuto piano eh, poco interessante eh, poco accattivante ma comunque capace di riempire uno spazio e questo strumento potrà eh, creare una sorta di rumore di fondo, no? un proliferare di notizie, contenuti, informazioni sempre uguali, sempre un po' noiose, eh, ma che costituiranno una base eh, pervasiva e allora quello che mi domando è se in questo rumore di fondo eh, il contenuto di qualità, quello prodotto dall'essere umano potrà emergere per differenza eh, o seppure diventerà più difficile da individuare c'è una risposta veloce, dopo, dopo Marina No, volevo dare una risposta veloce a questo, su due, ca due, due casi che mi sono capitati. Eh, uno era un, un libro che consigliai alla casa editrice, per cui scrivo normalmente che è in Audi, gli dissi, guardate c'è questo libro fantastico, Ed Finn, Cosa vogliono gli algoritmi? Punto interrogativo. Ed era un libro che rifaceva la storia dell'algoritmo famoso di Netflix. E a un certo punto, cioè la storia proprio fatta, l'algoritmo era stato creato e dice, deve essere una serie, gli episodi devono essere di 40, 42 minuti, il protagonista deve essere Kevin Spacey, la moglie deve essere Robin Wright, tutto, diceva tutto, poi a un certo punto dice, e per i nostri spettatori dice, il regista deve essere David Fincher. A questo punto l'autore dice, cavolo, e David Fincher come fa la regia? E l'algoritmo risponde, eh no, se noi vogliamo David Fincher è la sua creatività che vogliamo, io qui mi fermo. Pazzesca sta cosa, ma guarda è successo veramente così, a me è successo un altro caso, due o tre anni fa eh, chat GTP era solo in fase beta, quindi si poteva, mi era dato solo ad alcuni, io dovevo scrivere un articolo per il sole 24 ore su ChatGPT e mi sono passato una intera serata eh, con un amico, che posso citarlo, Massimo Chiriatti, Pensa che vita sfigata che ho passo la sera con ChatGPT, con Massimo Chiriatti che bravissima persona e abbiamo cominciato a giocare, gli abbiamo messo dentro l'inizio di A Silvia di Leopardi. Gli abbiamo messo dentro l'intro di D'Annunzio e lui che cosa faceva? Faceva il pappagallo stocastico, cioè rifaceva un po' l'infinito di Leopardi, cambiava un po', faceva usava il linguaggio leopardiano, il linguaggio ungarettiano. Poi gli misi nel mezzo del cammino di nostra vita, bagliore. La macchina ci pensa un attimo e mi rifà Dante precisamente. Come a dire, vabbè, qui mi fermo. Cioè, ragazzi, va bene un Garetti ce la facciamo, Montale gliela facciamo, Dante non scherziamo, Dante è Dante. E mi ha rifatto le prime sei terzine dell'inferno di Dante uguali, anche nella punteggiatura. È ovvio, io ci sto ricamando sopra. Era ancora in fase beta e quindi non è riuscito a elaborare. però è interessante, io l'ho letto. Come diceva Marina, siamo noi che poi leggiamo: l'ho letto come una resa. E eh, vabbè, ma di fronte a quella creatività lì no, no, non si può fare niente. Bella, mi piace questa bello. storia. Sì, sì. Mi guarda sempre con ti le palle, no? No, no questo, questo mai. Uh, mi sono dimenticata cosa mi hai chiesto perché sono stata catturata dalla sua. Se nel rumore se di fondo così. che si creerà sarà più facile o più difficile individuare i sì. contenuti, no. Dipende. Se, se faremo giudicare l'intelligenza artificiale sarà molto difficile. Perché se ci pensi anche, non so, il primo Stefano Benni o anche banalmente Baricco, le prime cose che ha scritto hanno veramente cambiato radicalmente la, il modo di scrivere. Quindi qualunque algoritmo avrebbe detto: ma, che... ma come curriculum, se ci pensate, anche con i curriculum, non so se avete letto dei sistemi automatici, no? Ci sono aziende che ricevono migliaia di curriculum e vengono scartati da un'intelligenza artificiale che guarda le cose, eh, a parte i vari scandali, perché il genere, bla bla bla, ma in uno di questi articoli c'era un curriculum bellissimo, completamente visuale tutto dipinto, con una visualizzazione eccellente del percorso di studi, di questa di veramente meraviglioso e la macchina l'aveva scartato poi un edant, cioè insomma dei, dei, dei selezionatori evidentemente l'ha avuto, avuto la fortuna di catturarlo, però proprio le cose più di qualità rischiano di essere scartate, quindi secondo me dipende da quello io approfitto ancora un minuto dico una cosa, non vorrei che fosse, io ho alzato una bandierina sulle cose, su Qui bisogna stare attenti in realtà se ci pensiamo a volte spendiamo un sacco di tempo a scrivere delle introduzioni di cose che sono veramente banali però vanno scritte perché se tu scrivi per il grande pubblico di una cosa che il grande pubblico non sa devi fare la famosa introduzione e tutte le introduzioni sono un po uguali cioè quando alla fine devi scrivere sta roba per la centesima volta quindi avere un sistema che ti prende tutte le introduzioni gli dici senti scrivimi un'introduzione con linguaggio tal dei tali su questo tema Perfetto, Cioè, secondo me è meglio di GPT-3, non, non, non farà GPT-4, però diciamo... Quindi su, per tante cose può essere utile, no? perché non è che sempre dobbiamo fare il contenuto originale, no? a volte servono delle, delle forme di, di, di divulgazione, di raccolta, quindi da questo punto di vista sarà estremamente utile. Non ci dimentichiamo che però appunto l'originalità, che la macchina accetti o no, ma insomma dobbiamo mettercela un po' noi, ecco. Io vorrei aggiungere una cosa. Vai. Um, gli editori come fanno, mh, come monetizzano sul web? Quindi chi fa solo un sito web lo fa attraverso l'advertising. Quindi quando un commerciale arriva da un editore e dice voglio più inventory, l'inventory che cos'è? Ho un sito che genera un milione di pagine viste al giorno. Se ho un milione di pagine viste al giorno posso vendere un milione per x posizione pubblicitaria all'interno del sito stesso. Se il commerciale arriva a dirci ho oh, l'inventory a tappo si rischia di avere una proliferazione di articoli fatti male con chat GPT o senza personalizzazione per aumentare l'inventory. Qua c'è un rischio grave di avere n pagine generate automaticamente solo per avere SEO, quindi portare gente sui propri siti senza dare valore aggiunto. Poi ci sono altre tipologie di trattazione dei contenuti, per esempio c'è un sito di Vogue che si chiama Fotovogue i quali redattori approvano manualmente ogni foto che viene caricata dagli utenti per stabilirne una qualità elevata. Loro sono fotografi di un certo tipo vengono caricate 50.000 foto al giorno UGC dagli utenti le approvano una manualmente e qua c'è una qualità allucinante ma il rischio di aumentare le page view e il numero di eh, articoli scritti sui siti solo per portarsi a casa la parte commerciale è altissimo grazie questo effettivamente è effettivamente un tema molto rischioso per, per il pubblico perché rischiamo di avere Tantissima spazzatura in giro semplicemente per riuscire a tirare su un po' di soldi. Esatto, un po' di soldi. Io chiuderei questa serata con l'intervento di Guido Saracco. Sei in piedi? Io in ginocchio. No, se mi date una sedia. Aspetta, aspetta, prendiamo la cosa del pianoforte. Eh? È no, cosa che... allora, aspettiamo, prendiamo la mia. Dai, mi hanno messo nella. No, no, ma mi, mi di del tu, per favore. Allora, io... Vabbè, qua, così. No, no, tranquilla, tranquilla. Sono già caduto n volte dalle, dalle pedane delle cattedre, delle aule del Politecnico. Bene, intanto è stato molto piacevole. Anticipo che sono un chimico, eh, come Primo Levi, che è stato citato, eh, e che anche la chimica oggi viene stravolta dall'intelligenza artificiale nel senso che insomma, avete presente la Solvay che ha um, vicino a, ad Alessandria uh, una, un impianto dove fanno i polimeri no? dove con cui ci fai le, le, le, le, le pentole antiaderenti Beh, hanno applicato Big Data, intelligenza artificiale al controllo di quell'impianto che si controllava come ho imparato io a fare ingegnere chimico controllo di livello, scende il livello, allora metto acqua, metto il liquido, piuttosto che temperatura, sale, allora mando più refrigerante. Nel... Così veniva controllato. Adesso viene controllato con sensori, nuvole di dati, algoritmi che non si sa come mai, ma sono riusciti a far sì che l'impianto producesse 20% in più. Davvero siamo entrati in un qualcosa che eh, non è, eh, come dire, gestibile immediatamente da, da, dalle capacità dell'uomo, anche se si fonda su basi logico-deduttive, perché l'intelligenza artificiale non è intelligente, è semplicemente forza bruta di calcolo che arriva delle cose a cui non, si, non riusciamo ad arrivare immediatamente noi. Allora io per eh, commentare quello che ho sentito, vi invito a leggere un libro che ha scritto Piero Bianucci che è quella, quel, quel, quel come dire, giornalista che ha seguito Piero Angelo nell'ultima parte della sua carriera e che è un caro amico e il libro si chiama eh, Creativi si nasce o si diventa la risposta è che la nostra creatività ha un luogo fisico il nostro cervello, eh, io parlo per quelli come me che sono destri alla parte sinistra che è la sede del pensiero logico deduttivo. Eh, quando il professor Arcani si riferiva all'ingegnere, all'ingegnerizzazione, si riferiva a questo tipo di eh, processo, cioè quello che deduce e ingegnerizza. Come si dice, tu crei qualcosa e poi lui te la ingegnerizza. Eh, il pensiero logico deduttivo è in fondo quello con cui noi al Politecnico abbiamo eh, educato ingegneri da quando si è nati no? per servire alla rivoluzione industriale basi scientifiche dure matematica, fisica, chimica poi è arrivata l'informatica e poi metodi ingegneristi di calcolo che eh, faceva sì che si potessero fare dei dimensionamenti attenzione che esiste la parte destra del cervello la parte destra del cervello ce lo dice, ce l'ha detto un professore che si chiama eh, Eduardo Del Bono che è mancato l'anno scorso, ma si occupava di questo tipo di logiche, e la sede del pensiero laterale o divergente, cioè quello che invece che quello convergente o lineare deduce eh, in modo ordinato e rigoroso, eh, comincia a vedere le cose di lato, comincia a scardinare i modelli. E questo l'intelligenza artificiale non lo fa ancora, attenzione, perché dico ancora, perché ci chiudo poi alla fine sul fatto che purtroppo temo che arriveremo anche... A questo abbattere questa frontiera cosa capita e, e che eh, nel pensiero ehm, eh, divergente andiamo a, ai paradossi alle cose che ci fanno sorridere alle le cose che ne, nei prodotti artistici ci, ci appassionano l'umorismo è quella sede lì una battuta come eh, lei è tuttologo anche non la capisce oppure una coppia, uno dei due fa... Ma e i preliminari? Dopo. Questa roba non la, non la tira fuori un, un, un computer. Questa è ancora proprietà nostra ed è quella parte che anche il professor Blasi indicava con in qualcosa Ecco, queste cose non riescono ancora a farli. i sistemi che possono aiutare gli editori. Allora, ehm, c'è di più. Oggi... Io parlo del mio mondo, cioè quello dei prodotti, dei servizi che, si, che vengono dell'innovazione, delle start-up. I processi di innovazione, di creatività, non dipendono neanche più da un singolo autore. Ecco, voi siete abituati a, a, a ragionare di un singolo che scrive. In realtà si può anche scrivere un libro in due o anche in più persone. Io ad esempio sto scrivendo, adesso, tieniti, io sto, ho appena finito di scrivere un libro con Maurizio Ferraris che si chiamerà Tecnosofia, perché un tecnologo, e un filosofo, insieme nitroglicerina. Eh? Adesso lo daremo, a, lo daremo a, a un redattore della La Terza, che sarà un uomo, io sono sicuro che sarà un uomo, per, per fortuna ancora per un po' ci saranno gli uomini a fare questo mestiere, e lo presenteremo uh, al Festival Internazionale dell'Economia di, di giugno di quest'anno. Um, allora, questo per dire che oramai i processi di creatività lo dice anche Renzo Piano in una sua metafora dipendono spesso da più persone eh, lui fa l'esempio di una partita di ping pong in cui uno parte con un'idea da un colpo e poi gli altri continuano da una botta all'altra un cosa. Di tutte le idee quella che poi approda a essere un qualcosa di interessante dico ingegneristicamente oppure artisticamente sono una su cento no? però questo processo vede tante persone, tante discipline convergere Vedi, un filosofo e un tecnologo sono proprio gli estremi, ma in mezzo ci stanno gli economisti, no? gli scienziati, eccetera, eccetera. E questo di nuovo rende ulteriormente lontana la macchina eh, da, dall'uomo. Attenzione però perché il cervello è fatto dei neuroni, no? La replica di un cervello eh, su un computer si chiama rete neurale che viene alimentata con quel, quella forza brutta e che adesso i computer cominciano a, a far sì che re, reagisca un pochettino eh, diciamo così, meglio si è alimentata da tantissime immagini, le, le, le categorizza eccetera però esiste una parte del cervello che si chiama connettoma che è quella dove avviene la, la, la plasticità cerebrale, le connessioni tra ricordi che sono stoccati su una, una corteccia cerebrale e quella parte lì e di ordine di grandezza ancora più complessa, però è già partito un progetto che l'ha decritta e con la velocità che hanno i computer nel gestire i dati. Eh, non è assolutamente detto che non arriveremo anche a avere una replica di quel tipo di, di parte del nostro cervello, perché poi alla fine è tutto lì, è tutto qui dentro quello di cui stiamo parlando. Se tu arrivi a replicarlo nella sua complessità, allora non riesci più a distinguere l'intelligenza artificiale. E, e ci sono alcuni che sostengono che questo capiterà tra 25 30 anni, quindi rischiamo ancora di vederla questa, questa cosa che adesso aborriamo e, e, e critichiamo. Due cose che mi ha fatto venire sempre in mente Ar Arcani e che gli do lì, se io avessi fatto il tuo discorso iniziale avrei usato questi due esempi, intanto cibernetica mi ha ricordato un mangia libri di cibernetica, insalate di matematica, io lo citerei perché è un'altra cosa interessante. E poi questa non credo che tu la sappia perché io sono un fan di, o meno lo ero ma ancora li sento, di un gruppo eh, tecno che si chiama The Prodigy. I The Prodigy eh, eh, strafatti, tutto quello che volete, uno si è ucciso purtroppo, mi dispiace moltissimo, ma avevano ideato una, una, una canzone che si chiama Memphis Bell che era eh, fatta di n variazioni su un tema, ognuno si comprava la sua cosa in un pezzo unico, no? come i non fungible tokens che girano sui blockchain in questo momento. Un altro esempio che ti, ti, ti suggerisco, visto che scrivi tanto su queste cose di esplorare, perché mi aveva affascinato, ovviamente avevano già fatto fuori tutte le variazioni quando andavo lì a comprarlo, perché era un numero finito relativamente piccolo. Ehm... Um, questo per dirti che l'ingegnere adesso, almeno quello che stiamo cercando di formare al Politecnico, è diverso da quello che tu hai in testa, o comunque lo usi come, come macchietta, ma lo sai che non è così, no? Noi stiamo cercando di fatto di fare l'ingegnere creativo. Questo è un mio mantra, no? Che sembra un ossimore, in realtà nulla come un ingegnere che crea una tecnologia che di nuovo è vero, è uomo la tecnologia. E questo lo pensa Ferraris, lo pensa Floridi, ma lo abborrono tutta una serie di filosofi Cacciari, eh, Galimberti, eh, che, che invece lo, in realtà, eh, chi è che crea la tecnologia? L'uomo, lo fa per uno scopo, no? tendenzialmente ha sempre, ha sempre un obiettivo, quindi in qualche modo crea qualcosa che non c'era prima. Piero Angela che accennava prima, dice la scienza è conoscere di più della realtà, con quella conoscenza poi tu vai nella tecnologia e la tecnologia è creazione dell'uomo. Quindi è un'opera d'arte, se vogliamo, <ride> che è fatta per un certo tipo di obiettivo. E tra gli obiettivi, <ride> eh, una delle cose che esploriamo in questo libro, noi abbiamo parlato del fatto che, tu l'hai detto, no? i dati hanno un valore, diamo un valore a questi dati. Purtroppo, come dicevi invece tu Marina, il, <ride> il problema è che il valore lo stanno prendendo le big tech, che ci usano nel, nella nostra, come dire, divertimento andare a scambiare con motivi, andando diritti verso il loro obiettivo di tipo commerciale. Esiste una quantità di dati che in realtà noi non abbiamo eh, fruibili in questo mondo qua, che sono i ricordi delle persone, delle tante persone che non sono native digitali. Ricordi che secondo me hanno qualcosa di creativo perché hanno sono stati accumulati con le lenti di chi viveva in un certo contesto e quindi in qualche modo hanno un pezzo di creatività, a volte sono sfocati, come dicevi tu, di quella roba dell'intelligenza artificiale, e li, li vedi in un certo modo. Io penso che recuperare i ricordi delle persone di una certa età, io ho, ho rammarico di non aver interrogato abbastanza mio papà che non c'è più, potrebbe essere estremamente interessante per uno Stato che diventa imprenditore del, del suo popolo e, e, e comunque registra dei servizi che gli dà. Eh, mica ha detto che siamo condannati a avere che i dati li gestiscono solamente le big tech. Lo Stato è il possessore di dati più straordinario che c'è. Non li sta usando. Anzi, adesso pensando al, al, solo per il fisco li usa. Per cui indietro col post, indietro con le. Per carità, in realtà. Eh, Colau aveva cercato di mettere su un accrocchio che metteva insieme i dati di INA, i dati di IMS e i dati di ISTAT per riuscire a elaborare dei servizi migliori dal punto di vista del welfare, queste cose qua, cosa che è assolutamente interessante. Però pensiamo al fatto che abbiamo una popolazione che andrà invecchiando, perché siamo un popolo che mangia bene come i giapponesi, infatti i primi giapponesi, secondo noi, eh, questo è vero eh, L'altra cosa purtroppo facciamo pochi figli e lì ci collassa il sistema pensionistico. Allora proviamo a dare un valore ai ricordi di queste persone anziane che fra un po' come me, fra vent'anni, ci avranno la badante robot con cui giochi a scacchi, ti racconta i libri, eccetera. ma qualcuno, cavolo, deve poi andarle a visitare. Allora c'è una misura che si chiama servizio civile universale. Andiamo a interrogare le, le persone anziane, parliamo insieme, cerchiamo di trarre questi ricordi, cerchiamo di farlo in un sistema pubblico, cerchiamo di far sì che lo Stato diventi più consapevole, lo so che è un'utopia, però se non, abbiamo, se non rilanciamo una qualche utopia, eh, siamo fregati, eh? dobbiamo uscire da quel, tipo, da quel tipo di logica. Bene, io ho, ho fatto un piccolo riassunto, un piccolo diciamo, collage delle, delle, degli stimoli che mi sono arrivati dagli oratori, e vorrei proprio con concludere col fatto che tutto questo ci porta, secondo il mio punto di vista, a recuperare un ruolo per l'uomo e per il pubblico, no? eh, nel controvertire questa tendenza eh, un pochettino arida eh, a cui siamo, che no di cui siamo spettatori e nel valorizzare eh, la creatività umana che almeno per 25 anni... <ride> perché poi quando il ma sarà decifrato, rischiamo di, di perdere. E, e, e facciamo, facciamo sì che eh, si, si abbia fiducia anche in chi crea tecnologie, perché lo fa se, come stiamo cercando di fare, eh, con etica, responsabilità sociale e humanities, quello che sta, sta capitando è che i miei ingegneri adesso si beccano al secondo anno dei, dei corsi di humanities, e si fanno una grande palestra di creatività e di innovazione, il modello grandi sfide, in cui scelgono i miei ingegneri. Lasciamo per gli architetti perché comunque loro sono molto più aperti di Humanities degli ingegneri. Sei grandi sfide dell'umanità, 3.000 ingegneri del secondo anno ne scelgono una, sentono un tecnologo, sentono un umanista e poi lavorano in gruppo con quel gioco di ping pong per pensare qualche soluzione. Insomma, c'è speranza, eh, almeno per un po', e eh, cerchiamo di, di giocarcela tutta. Grazie.